L'impegno nella Resistenza è un gruppo che abbiamo inserito nel mese di aprile e che avrebbe dovuto avere tutta una serie di iniziative collegate. Non sono tantissime quelle che abbiamo esposto, nel senso che sono tantissime le donne milanesi che hanno partecipato alla Resistenza, che erano nei gruppi di difesa della donna, che facevano le staffette partigiane, Abbiamo messo quelle principali, no? non dimenticando le altre. La scelta è stata quella di mettere Bianca e Adeleceva, di mettere Giuliana Beltramigadola, di mettere la Gisella eh, Florianini, di mettere Fernanda Wittgens, che noi ricordiamo come la prima direttrice dell'Accademia eh, di Brera. Dell eh, ma è stata soprattutto una grande partigiana coinvolta nel famoso processo delle Dame Bianche. Abbiamo messo anche Gisella Florianini, Stella Vecchio, eh, abbiamo messo Le Principato, Madre e Figlia, ma non abbiamo potuto raccontarle tutte. Però sono una testimonianza preziosa, perché a partire da loro, se si vuole, si può scoprire tutto il resto.